Ciao, faccio un altro video un po' generico ancora sugli strumenti di generazione immagini automatici diciamo, non mi va di chiamarle intelligenze artificiali nel senso che mi sembra un, una parola un po' eccessiva rispetto a quello che sono in grado di fare disclaimer che credo che sia necessario, io non faccio un tutorial pensando di essere né pro né contro queste cose, le seguo nel senso che queste cose esistono e pieno di gente su internet che sta insegnando ad usarle, non è mia intenzione farlo, fare dei tutorial su queste cose, però voglio eh, approfondire sempre come funzionano certi strumenti, perché se gli strumenti ci sono è come la pioggia si può essere pro o contro, però la pioggia là fuori c'è e quindi se serve usare l'ombrello lo si prende, se serve prendere la pioggia la si prende. Io anche per demistificare la gran quantità di fuffa e di pubblicità fondamentalmente che si legge ultimamente sempre su questi strumenti che paiono miracolosi voglio mostrarvi un po' delle cose, degli esperimenti che ho fatto per vedere in che direzione si sta andando, quali sono le novità e come controllare i risultati della generazione di immagini che finora nella vulgata eh, sono semplicemente da testo a immagini. Mentre invece ci si sta muovendo in altre direzioni, ci sono delle novità e voglio semplicemente mostrarvelo un pochettino proprio perché come al solito se si deve parlare di qualcosa si parla di qualcosa conoscendolo. Altra nota... D'ora in poi bisognerà dare per scontato, sarà meglio diciamo per il benessere di tutti quanti, che qualsiasi immagine che vi capita davanti potrebbe essere stata generata appositamente. Ci sono degli strumenti online che eh, sono basati sugli stessi metodi con i quali le immagini vengono generate, che cercano di intuire se un'immagine è fatta da esseri umani o se è artificiale, però ehm, non funzionano benissimo, danno un valore di prop... Probabilità, come in questo caso che dice che è quasi certamente umana beh è falso perché questa è artificiale l'ho fatta io in questa da 78% artificiale ed è vero perché appunto l'ho fatta io con stable diffusion con i metodi che vediamo oggi in altri casi da dei risultati 50 e 50 che sono ridicoli anche di fronte a un'immagine che è palesemente diciamo di tipo illustrativo se ne conoscete di altri ne verranno fuori sarà il caso che si impari ad usarli perché appunto ormai bisogna dar per scontato che qualsiasi cosa ci si trovi davanti, potrebbe essere finta. Per ora ci salviamo abbastanza con i video, che sono molto riconoscibili, ma credo che durerà qualche mese ancora e poi basta. Anche lì avremo i video generati automaticamente. Ci sono diverse novità perché si riesce a controllarle molto di più di prima. Un banale esempio che ho fatto con uno schizzo di quelli classici da 5-10 minuti, l'ho provato a dare in pasto come guida di controllo e effettivamente mi ha generato tutta una quantità di immagini, alcune orrende, queste sono selezionate diciamo tra quelle più decenti, però il mio schizzo non era stato fatto allo scopo di essere un sistema di controllo per la generazione dell'immagine, per cui insomma già eh, poterlo fare con, con uno schizzo fatto per tutt'altro... Questo permette di controllarle molto di più rispetto agli input testuali che bisognava usare fino a ieri. Nel frattempo è uscita la versione nuova di Mid Journey che io non uso, nella quale hanno spinto moltissimo dal punto di vista del, del fotorealismo, per cui probabilmente stanno cercando di specializzarsi diciamo nella resa di, direi, di ritratti, perché sono tra le cose che gli riescono meglio, insomma ci sono diversi modi anche di controllare l'inquadratura una volta non c'erano, quindi Midjourney si è spostata in questa direzione, direi. È uno strumento che non, del quale non apprezzo tanto il fatto che siano molto opachi eh, rispetto alla, alle immagini che hanno raccolto e quindi preferisco non partecipare in nessun modo al, al suo miglioramento. Nel frattempo però Adobe è uscita con il suo Firefly. Intanto la prima cosa che, che dichiarano è che appunto hanno utilizzato le loro immagini disponibili su Adobe Stock Photos, per cui, come dicevo anche negli altri miei video, il problema del copyright è del tutto risolto, nel senso che i primi strumenti si sono comportati appunto malissimo, vedremo come andrà per mid-journey, eccetera, però è chiaro che sarebbero arrivati sul mercato, infatti lo hanno fatto nel giro di, di poche settimane, dei prodotti che hanno del tutto risolto il problema del, del copyright delle immagini. Questo sembra uno strumento pensato per grafici e designer, quindi è molto facile da usare, e a occhio sostituirà o comunque insomma si prenderà una buona parte di quello che era lo spazio delle foto di stock eh, e anche della modifica delle foto di stock perché appunto magari la foto presenta il soggetto in una situazione che noi non vogliamo, con un materiale che noi non vogliamo e sarà possibile cambiarlo facilmente. È anche uscito un mega archivio, quasi un miliardo di oggetti 3D annotati da parte di questi Objavers. È solo la base dati questa, quindi non c'è ancora un modello, eh, diciamo, basato su questo. La cosa interessante è che questo è veramente enorme, per cui probabilmente sarà utile anche per creare oggetti 3D in maniera automatica. Tra l'altro il dataset è esplorabile e ricercabile. Ci ho trovato due modelli fatti da me che avevo pubblicato su Sketchfab e hanno rispettato effettivamente la licenza. Nel senso che su Sketchfab la licenza era libera, ma eh, con citazione, e in effetti, qui nell'archivio eh, c'è scritto appunto di chi è e c'è anche ovviamente la descrizione, perché quella è importante per loro. E quindi c'è il modello e c'è chi lo ha fatto. Non hanno avvisato assolutamente quelli di Sketchfab, e questo non è carino, però eh, la licenza è stata rispettata. Nel mio caso, questo era animato, ce n'è anche appunto un altro. Chissà se in che modo queste cose verranno utilizzate. Da una prossima intelligenza artificiale. Il 3D è chiaramente il punto di arrivo. Come dice correttamente in questo tweet, non abbiamo a che fare con dei creatori di immagini molto veloci, abbiamo a che fare con un motore di render in 3D molto lento. Si tratta semplicemente di aspettare che sia abbastanza veloce da poter generare al volo le immagini in un'animazione perché ovviamente lo scopo è chiaramente l'animazione, è lì che ci serve generare grandi quantità di immagini una dopo l'altra, le singole illustrazioni vengono meglio a un illustratore. Vediamo già molte di queste animazioni nei, nei video musicali, è il classico posto dove si sperimentano delle cose nuove. Qua c'è Machi e Kuchiara dietro che ha fatto delle animazioni eh, classiche, diciamo. poi il tutto è integrato con queste altre animazioni che si riconoscono come fatte da intelligenze artificiali perché hanno un pesante flickering di cose che si spostano, che non, che non funzionano benissimo, insomma. Comunque più o meno ci si può aspettare in pratica che saranno un grosso ausilio questi strumenti per migliorare per esempio un rendering 3D di bassa qualità, dargli dei dettagli che creare fin da zero in 3D sarebbe estremamente oneroso e difficile, si crea un 3D più semplice e questi metodi finiranno per aggiungere quei dettagli che non ci sono nell'originale da questo punto di vista questi sistemi di controllo sono utili perché appunto ci permettono di ottenere un risultato non spiegandolo a parole con i prompt per una persona che disegna che realizza immagini è un metodo troppo grezzo appunto è, è impossibile da controllare spiegare voglio un'inquadratura aerea eccetera eccetera I, le control net che per ora io ho visto in stable diffusion non so se ci sono appunto in mid journey però eh, appunto credo che piano piano il concetto del genere arriveranno dentro a tutti quanti questi generatori di immagini. Le control net qui sono descritte nella loro parte tecnica su questo github che è possibile scaricare appunto. In pratica è un, uno strumento per guidare il risultato. Quindi questa per esempio si chiama Kenny e parte da quello che è più o meno uno schizzo, è quello che ho usato io per l'immagine appunto della, della donna, parte da uno schizzo, si può ottenere le varianti. La maggior parte di questi punti di partenza, quindi questi schizzo dell'uccellino può essere ottenuto ovviamente anche lui stesso da una foto precedente. Per cui vedete qui a sinistra c'è la foto dell'uccellino, si ottiene la control net, diciamo l'immagine di riferimento e da questa se ne genera altri. Ovviamente niente impedisce di disegnare a mano l'iniziale uccellino. In questo caso è fatto con un cane. Quindi, eh, questa è quella che si chiama Kenny, poi c'è questa che usa delle linee diritte, quindi anche questa può essere estratta, come nell'esempio, da una foto esistente o disegnata a mano, quindi va bene per le architetture. Questi sono dei bordi più vaghi. Comunque vedete in questo modo è possibile controllare il risultato. Questo appunto è per esempio a partire da uno schizzo disegnato a mano e quindi a un artista permette di disegnare quello che si vuole ottenere. Faccio lo schizzo e ottengo grazie alla descrizione testuale oppure anche all'uso di control net una sopra l'altra quello che voglio. Quindi questo appunto è uno schizzo eh, che si vede che è molto scarso, fatto a mano. Dipende da quanta pesantezza, da quanta forza si dà al proprio disegno, lo cerca di seguire perfettamente oppure lo prende solo come una guida generica. E poi c'è questa che è interessante perché è basata sulla posa del corpo, quindi anche qui è possibile estrarla da una foto esistente e ottenere quindi questa indicazione della posa che è fatta con un, uno standard che si chiama Open Pose e, e poi quindi chiedere di generare un'immagine con la stessa posa e anche questa è interessante che è quella di profondità quindi di depth in pratica le, le cose bianche sono vicine le cose nere sono lontane il grigio è metastarad è una depth map in 3D è una cosa abbastanza tipica e permette quindi di generare un, un po' come per la posa qualcosa di molto controllato qui ci sono appunto degli esempi nei quali si può vedere praticamente all'opera un sistema di colorazione automatico perché se la, se la mappa Kenny che gli si dà è un disegno al tratto poi gli si può chiedere eh, varie colorazioni in pratica va a riconoscere e a colorare quello che serve come se fosse un, un colorista automatico si possono mischiare una con l'altra e, e quindi anche fare più di una cosa non è mia intenzione fare un vero e proprio tutorial perché tanto sono strumenti che cambiano veramente di continuo tra poco tempo saranno perfettamente diversi se volete provare a installare stable diffusion la sua versione più facile è questa di automatic 1111 ci sono le istruzioni qui su come installarlo per quanto riguarda le Control.net, è questo il repository che ho utilizzato io. C'è la spiegazione, ci sono anche degli esempi. Si può installare Control.net sulla web UI di Automatic 1111 tramite questa estensione e quindi anche qui trovate degli esempi su come appunto è possibile pilotare i risultati. Già questi esempi sono abbastanza chiari. Vediamo un pochettino gli esperimenti che ho fatto io, come dicevo non è un vero e proprio tutorial, qui con un disegno già pronto a china e devo dire che è piuttosto scarso come colorista, non... i risultati non sono per niente accettabili diciamo, probabilmente si perde più tempo a cercare di, di renderli decenti che non a rifarli da zero però è comunque interessante il fatto che gli si possa fornire qualcosa che non è nato assolutamente eh, per essere una control net, è un disegno addirittura, questo l'avevo scelto proprio perché aveva questa nebbia eh, che, che infatti viene interpretata effettivamente come nebbia in alcuni di questi casi qui. Può essere però come al solito un modo per esplorare diverse idee e poi tenerselo da parte magari come reference da un punto di vista dell'illuminazione e dire ok beh, buona idea, posso, posso far arrivare la luce in in questo modo, usare questi contrasti e così via. Però chiaramente bisogna ovviamente rifare le cose perché il livello è scarso. Questo è già più interessante. Ho fatto questo schizzo al volo con le dita sul telefono e l'ho provato a dare in pasto appunto come control net di tipo sketch ottenendone una versione un po' più pulita che ha rispettato i colori e tutto, però ovviamente ne ho ottenute molte, eh. questa che vi mostro è una di quelle che ho selezionato, che non era per niente interessante, però ho provato a chiedergli di generare la Depth a partire da questa e quindi dallo schizzo iniziale a quello lì in mezzo, da quello lì in mezzo a generargli la Depth e eh, tramite la Depth gli ho chiesto altre generazioni, arrivando a dei risultati più interessanti, di sicuro è un mezzo, metodo simpatico per fare brainstorming, nel senso che eh, queste sono solo due, ma avendone generate decine e decine dà tutta una serie di idee, di illuminazione, di composizione anche, anche se originariamente c'è una composizione, però poi si gioca da altre parti su, sul modo di gestire chiaro, scuro in altri modi. E quindi diciamo che piano piano il, il punto di partenza si muove in direzioni che possono essere pilotate e possono muoverci le idee, un modo di, di fare brainstorming piuttosto interessante è anche un modo per riuscire a risolvere le schifezze che fa. Questo, per esempio, sono tutte immagini generate chiedendo semplicemente un uomo eh, in una certa posa. Non ne ha imbroccata una, sono tutti piuttosto orrendi. Tranne ce n'era una in cui almeno sembrava una persona rispetto ad altre. Partendo da questa, quindi dall'unica da riuscita bene, eh, gli ho chiesto di generare la posizione e la depth e con queste due insieme è riuscito a generare altre immagini The <laughs> che almeno hanno un, una persona decente, diciamo. E in questo caso ho aggiunto come prompt, insomma, un paesaggio fantasy e un guerriero e come vedete sono apparse le spade, è apparso il paesaggio fantasy. Per cui diciamo che in questo modo questo, questa guida ha permesso di generare qualcosa di molto più sensato rispetto a, al primo risultato del tutto pazzoide. Per esempio una foto e andando a estrarre la posa mh, si può notare che questi risultati nei quali ho aggiunto ovviamente nelle descrizioni testuali le varie cose tipo donna, fantasy, capelli, eccetera, la posa viene più o meno rispettata e anche aggiungendo come control net un disegno delle mani fatto corrispondente alla fotografia eh, come questo, usandolo come Kenny, in diversi casi le mani si sono comportate correttamente. Certo i risultati come vedete non, non sono finiti, però c'è davvero tanta variabilità di ambienti, di contrasti, di colore, di dettagli, di scelte, che possono essere stimolanti. Questo ad esempio è un altro esperimento in cui da questa foto ho estratto sia la posa che ho disegnato a mano i bordi delle mani. Questo in effetti, in molti casi, come in queste immagini qua sotto, ha reso decentemente le mani che altrimenti sarebbero venute male tuttavia eh, per esempio il fatto che questa fosse molto in primo piano e molto diversa dall'altra lo ha tratto spesso in inganno e quindi in diversi casi non è riuscito a capire che questa era una mano per esempio si trova meglio quando le due mani hanno dimensioni simili abbassando di intensità per esempio qua togliendo del tutto l'uso del disegno delle mani ma lasciando solo la posa si può ottenere qualcos'altro come al solito più lo si lascia libero più il risultato è decente più lo si costringe più bisogna starci attenti. Con una depth map ad esempio sono riuscito a, a ottenere in questo caso con image to image invece di text to image a partire da queste immagini un diciamo una specie di città futuribile da, da questa immagine del tombino ad ottenere quest'altra città e eh, grazie alla depth map sono abbastanza costanti le forme e quindi ho potuto realizzare più facilmente un'animazione uh, in cui eh, non c'è troppo flickering tra un'immagine e l'altra perché appunto la, la depth map garantisce una generazione sempre simile di immagini questa è un'altra control net in alto a sinistra con i landmark della faccia, anche in questo caso l'ho disegnata a mano, eh, quindi con dei puntini e ho aggiunto anche quest'altra guida sempre di tipo Kenny eh, con degli elementi e questi sono dei, dei risultati. Potete notare che il, la posizione è esattamente quella della posa proposta e anche si nota nel colletto. E nella collana che le forme sono quelle che ho chiesto questo in caso appunto qui ho messo donna riccia e bionda qui invece la stessa identica control net ma con la richiesta sotto di un uomo di 50 anni eh, vichingo ho aggiunto e quindi eh, all'improvviso sono apparse queste cose di stile medievaleggiante nella riga di sopra invece ho aggiunto anni 70 e ho messo uomo di 30 anni la control net ci permette di eh, decidere esattamente dove e come vogliamo le cose potete notare di nuovo il colletto che segue il disegno che gli ho fornito e l'eventuale collana. Tra l'altro si vede che se la cava molto meglio con le fotografie che non con le illustrazioni. Tra le control net di posa poi ce n'è due standard. Allora quello a sinistra è open pose che mi sembra più preciso perché ha colori diversi per ogni arto ha questi puntini dove finiscono però anche per questo motivo è un po' difficile da disegnare a mano. Invece quest'altro si chiama key pose ed è molto più semplice da disegnare a mano questo è un altro esperimento che ho fatto ho disegnato a mano quindi in un programma di disegno questi bastoncini con la posizione delle spalle delle anche delle ginocchia e in questo modo eh, tra l'altro aggiungendo anche eh, questo disegno molto semplice questo schizzo di do delle mani e del tondo della cintura sono riuscito a controllare facilmente la posa del personaggio in questo caso non a partendo da una foto ma partendo da qualcosa disegnato direttamente da me Open Pose, tra l'altro, è uno standard, è questo qui, appunto, che a partire da video e immagini è capace di generare sia i landmark della faccia che le posizioni del corpo. E un utente ha reso disponibile anche un rig per Blender. Questo che potete cercare appunto come character bones that look like open pose for Blender. In pratica è un file di Blender con un rig che quando messo in posa e renderizzato permette di avere il risultato che poi può essere usato come control net per stable diffusion. Tra l'altro usa entrambi gli standard, può usare anche quest'altro standard di key pose invece di open pose, poi appunto eventualmente i landmark. Qui è tutto spiegato, tra l'altro all'interno ha messo un po' tutto, anche il landmark della faccia, quindi diciamo che si può avere un po' di tutto, compreso per esempio dei posizionamenti per riuscire a fargli disegnare correttamente non solo le pose, grazie alla depth per esempio, o a Kenny, appunto i bordini, a fargli disegnare correttamente mani e piedi, qui per esempio appunto la posa e le mani in depth e quindi il risultato, riesce ad essere corretto. Il file è questo, quindi c'è un rig, si può muovere, mettere in posa e eh, il risultato se renderizzato è appunto Open Pose, si può anche selezionare e deselezionare, questo appunto è eh, come fosse Open Pose, altrimenti c'è anche la versione sotto forma di Key Pose, che io trovo più facile da capire. Si intuisce che questo Key Pose ha gli arti destri sono azzurri entrambi, gli arti sinistri sono verdi. Eh, arancione per il corpo e le spalle sono collegate alla larghezza delle anche e sono collegate alla larghezza della testa, quindi alle orecchie. Eh, dopodiché tra di loro non c'è nessun collegamento, mentre invece sono collegati alla posizione, diciamo, degli occhi, davanti agli occhi. Gli occhi tra di loro hanno questa linea a fare un triangolo con la punta del naso. Questo è facile da disegnare anche a mano. Creo una nuova immagine da 512x512, 512, non, non serve che siano grosse, in un programma di disegno e posso schizzare all'incirca come vorrei il mio personaggio. Proviamo a fare qualcosa di difficile per vedere se riusciamo a metterlo in difficoltà. Se questo fosse più o meno il mio personaggio, adesso se dovessi realizzarlo con Key Pose, faccio uno screenshot da qui solo per poter avere i colori da pescare, e lo incollo, lo trasformo da qualche parte. Riempio di nero il livello, in questo caso quello con lo schizzo quindi lo devo invertire. Creo un nuovo livello e vado a dipingere con le linee, strumento linea. Collego le due spalle e le anche. Dopo devo collegare con le orecchie. Gli occhi se fossero qui sarebbero magari, facciamolo girato un po' di là. Quindi le, le due linee che collegano gli occhi, il naso. Facendolo così avrà la testa un po' verso il basso. Se voglio fargli la testa un po' verso l'alto magari avrà gli occhi quassù e allora il naso sarà qui e il collegamento sarà questo. Comunque, quindi diciamo, facciamo, proviamo a far così e ho creato il corpo. Adesso devo prendere l'arto destro, tra l'altro facendo destro o sinistra posso decidere appunto se è visto da davanti o di lato. Eh, faccio anche la gamba destra che quindi magari è così e adesso con l'altro colore quelli sinistri quindi la coscia andrà da qui a qui e vediamo se riuscirà a capirlo e la mano facciamola così dovrebbe corrispondere più o meno quindi ora posso nascondere eh, tutte le cose che non c'entrano ed esportare questa forma magari la sposto anche un po' più nel mezzo del disegno. Su Stable Diffusion inserisco il prompt. Poi aggiungo tutte le, le frasette tipiche, obbligatorie, diciamo, per cercare di ottenere qualcosa di decente da Stable Diffusion e vado ad aggiungere la Control-Net. Quindi, in questo caso, qui devo inserire la mia immagine. Questa è in Key Pose, quindi abilito la Control-Net. Eh, Preprocessore non mi serve perché è già pronta, non la sto estraendo da una foto. Ecco qua, Key Pose. Eh, ho la possibilità di decidere quanto peso dare, io adesso lascio tutto di default, quindi peso 1 e che lo governa dall'inizio alla fine e faccio una generazione. E in questo caso gli ho chiesto due batch da quattro immagini, aspetto quei, quei secondi necessari. Si può vedere che la posa è controllata effettivamente cioè nei risultati che stanno uscendo, che sono super generici perché ovviamente non ho aggiunto nient'altro, però sta cercando di rispettare questa posa. Mette il computer e la scrivania come gli pare eh, rispetto a questa posa perché non ha nessuna informazione da questo punto di vista. Ottenute le varie immagini, magari qualcuna eh, potrebbe avere la posa che ci interessa diciamo, anche degli altri oggetti. Eh, sono super scarse perché le ho fatte generare con pochi passi e non mi sono preoccupato dei volti poi comunque. Notate tra l'altro che con le gambe ha fatto un po' di fatica. Ha chiaramente <ride> dei problemi. Questo è il caso dove magari bisogna dargli altri metodi anche per aiutarlo. Si potrebbe partire da una di quelle che ci convince, come questa ad esempio, e tirare fuori la depth da una come questa. Tornando qui potrei andare ad aggiungere un altro control model e eh, in questo caso mettere l'immagine che mi aveva convinto però come preprocessore metto depth facendo preview annotator result vado a vedere come genererebbe la profondità a partire da questa immagine adesso questa è la depth dell'immagine e potrebbe aiutarlo un po' di più. La posso abilitare, magari ne abbasso il way leggermente a 0.8 e facciamo in modo che non lo segua fino alla fine, quindi mettiamo 0.8 anche qui, abilitando la depth vedete adesso tutte le immagini vengono generate anche con, con questa quest'altra scrivania davanti perché si trova nella depth map e quindi cominciano a somigliarsi molto di più. Sta generando in questo caso due batch da quattro immagini. Come vedete ci mette anche molto poco a generarle. Ecco qui appunto le otto immagini e sono tutte questa volta molto simili sia per posa che per, eh, per elementi disposti. In questo caso ho usato Depth, avrei potuto usare qualcos'altro aiutandolo per esempio con delle linee invece che con Depth. Se prendessi ad esempio una delle immagini posso ripartire e utilizzandola magari questa volta eh, dandogli dei dettagli grazie a Kenny. Quando ho queste linee le salvo e magari potrei approfittarne per cambiare anche la Depth Map dove non mi piace. Posso sfocarla un po', ecco un po' di blurring e adesso salvo questa come Depth Map. Non avrò più bisogno di questa foto per generarla ma avrò la mia Depth Map. Di conseguenza non mi serve più il preprocessor ma sarà direttamente questa e ho, gli ho già abbassato la forza e posso aggiungere un ulteriore control model con queste linee e appunto modello Kenny. Adesso Tre control map da seguire e vediamo se ce la fa. Ho ritoccato un po' il prompt, io non sono un espertone di prompt eccetera, eh, faccio delle prove. Comunque diciamo che quello che volevo mostrarvi è che si riesce a controllare il risultato in modo più artistico diciamo tramite le control net che non con le parole. Poi come vedete i risultati sono comunque scarsi, in altre situazioni eh, si possono ottenere dei risultati migliori. Qui probabilmente è l'esempio, effettivamente una posa difficile, un'illustrazione difficile. Un altro esempio, eh, faccio una scena in Blender molto semplice e la uso come Depth Map, tra le proprietà della camera in Viewport Display e farci mostrare Mist, adesso che la vediamo, la linea Qua, di Mist. Nel Word possiamo andare a definire appunto qual è il punto vicino e il punto lontano. Mist Pass Start e la profondità adesso è impostata a 25 che arriva fin laggiù. Direi che va bene. Mi serve anche il Mist Pass, quindi lo attivo. Rifaccio il render e nel Mist Pass ho a disposizione, eccola qua, la Depth Map. Posso salvare entrambe e posso, nell'Image to Image, usare anche la mia immagine come punto di partenza. Inverto i colori, perché devono essere bianchi davanti e neri dietro. Depth come metodo di controllo e rigenero. Depth Map era un po' troppo forte, l'ho bloccata ad un certo punto, quindi ho messo 0.25, quindi fino ad un quarto la segue e poi da un quarto in poi non la segue più e quindi questo è un esempio nel quale ho indirizzato l'inquadratura all'inizio però dopo non l'ha più seguita e quindi ha deciso di cambiare da un certo punto in poi e può essere che dia dei risultati più interessanti quando è più libera. Ecco alcune delle immagini generate, magari anche appunto cambiando prompt e richiesta da edifici moderni, eh, edifici brutalisti, medievali, cambiando le richieste di luce. Come vedete si riesce a controllare abbastanza, si può appunto regolare la quantità di forza che vogliamo dare a queste indicazioni siamo ancora di fronte a degli strumenti piuttosto rozi, Insomma, però tra poco penso che potremo cominciare a vedere degli, dei sistemi di controllo per immagini così anche da altre parti come per esempio appunto su Midjourney. Stanno evolvendo alla svelta, che piaccia o no, può essere più o meno divertente averci a che fare. Più che altro io ancora non riesco a trovarci un vero scopo perché non faccio illustrazione editoriale e quindi insomma non, non mi occupo di impaginati, siti web, tutte le situazioni nelle quali servono grandi quantità di foto senza particolare cura diciamo per, per la loro qualità non so ancora quanto possono essere utili. In ogni caso vale la pena tenerci un occhio perché bene o male temo che ce li ritroveremo un po' dappertutto quindi pi piaccia o non piaccia imparare almeno a capire come funzionano almeno a capire cosa è il caso che non ci mettiamo più a fare perché tanto in qualche modo la maggior parte delle persone le otterrà comunque con strumenti di questo tipo quando saprà accontentarsi di questi risultati che sono piuttosto scarsi ma nello stesso tempo destinati anche un po a migliorare almeno tutte queste control net diciamo permettono di poter governare il risultato in maniera artistica e quindi cercare di ottenere esattamente quello che vogliamo. Grazie e alla prossima!